Noi ci tenevamo molto a intervenire in questa assemblea, come Napoli direzione opposta siamo una di quelle realtà napoletane che occupa spazi, che mette in campo esperienze di mutualismo come all'OPG, ambulatori popolari, blocchiamo sfratti con il movimento per la casa, organizziamo disoccupati l'importanza secondo noi di partecipare in questo spazio politico, anche se non l'abbiamo costruito direttamente, è anche far venire fuori quello che a Napoli sta succedendo e la nostra città, e questo è un appello che faccio anche ai tanti compagni che non vedo qui, che invece sono eh, presenti sui territori noi mh, dobbiamo portare all'esterno quello che stiamo facendo nella nostra città questa esperienza anche di discussione confederale tra tanti e diversi dove anche su prospettive diverse anche se qualcuno Prova a candidarsi alle elezioni nazionali e qualcun altro invece lotta sui territori. Bisogna fare dibattito tra compagni, bisogna assumersi insieme la prospettiva di cambiare questo Paese. Noi in questa città stiamo provando anche se quello non è il mio percorso soggettivo se non è quello che faccio in prima persona però a contribuire, a collaborare a utilizzare gli spazi che i compagni aprono in questo momento e i compagni dell'OPG, i compagni di potere al popolo chi sta qua ha aperto uno spazio di discussione nel paese noi tutti insieme dovremmo avere la capacità di far inserire all'interno di, di quel contesto una serie di tematiche che non vediamo che non esistono all'interno della campagna elettorale non so se questo vuol dire rifare la sinistra la mia generazione onestamente diciamo, ha subito una serie eh, diciamo, di attacchi feroci Uh, soprattutto sul mondo del lavoro dell'istruzione da quella che è la sinistra abbiamo visto votare la guerra abbiamo uh, visto devastare un campo di diritti ebbene noi nella nostra città non ci siamo chiesti se era di sinistra o non era di sinistra stare nei territori parlare con i disoccupati non, diciamo, non abbiamo avuto la puzza sotto il naso quando siamo scesi e siamo corsi a, a fianco a quelli che come noi vivevano una uh, esistenza di precarietà, di disperazione costante, quotidiana perché la nostra città io sono orgoglioso di essere Nato a Napoli non solo perché siamo primi in classifica oggi. Però, eh, diciamo, la nostra città è una città che ci ha dato una grande lezione. Che, nonostante le difficoltà, nonostante il fatto si viva all'interno di un contesto complicatissimo, all'interno come tanti territori del sud, per cambiare questo paese bisogna costruire qualcosa di nuovo, non ricostruire il passato. Noi non abbiamo bisogno di ricostruire niente, abbiamo bisogno di ripartire da quelli che invece sui territori ci sono costantemente, abbiamo bisogno di ripartire dai bisogni eh, di un pezzo di questa società che già si è messo in moto e già sta provando a costruire un'alternativa diversa sui territori attraverso il mutualismo, mi è piaciuto tantissimo l'intervento del compagno Piobbico perché penso che sia fondamentale, ma dobbiamo utilizzare a nostro avviso questa campagna elettorale per far eh, venire fuori una serie di temi, il tema del reddito, perché il problema è anche questo che cosa diciamo alle persone? Che cosa facciamo? Noi abbiamo innanzitutto il problema di esistere in questo paese, non è tanto ricostruire un'identità collettiva, che sì è sicuramente importante, fa parte della nostra storia, la storia serve per andare avanti, ma bisogna iniziare a rispondere con, con degli elementi di concretezza perché se no il razzismo ha già vinto perché vi faccio un esempio semplice, nella nostra regione il presidente De Luca sta per finanziare un progetto che farà fare soldi a chi lavora con i migranti, perché questo è un altro problema e sui nostri territori manca il lavoro, manca il reddito, manca la possibilità di restare, tanti nostri compagni e amici ogni giorno sono costretti a partire e a lasciare i propri cari sulle nelle proprie, eh, nei, nei propri territori per andare a lavorare a fare gli sguatteri a Berlino o a Londra, è questa l'esistenza che viviamo e noi a questo dobbiamo dare una risposta partendo da una prospettiva, una prospettiva nuova, una prospettiva che già esiste mettendola insieme costruendo diciamo, un, obiettivo, un obiettivo comune, noi, eh, siamo sosterremo tutte le assemblee che si daranno sui nostri territori, sosterremo le ipotesi di candidature di unità popolare perché eh, vogliamo dire questo, se si non, non si tratta di decidere tra compagni chi deve essere il candidato qua chi deve essere il candidato, chi, il candidato là, se ci sarà davvero un processo partecipativo dal basso noi ci mettiamo a disposizione anche se il nostro obiettivo è, diciamo, è un altro politicamente, è quello anche di costruire delle realtà di città che mettano in crisi anche quello che si diceva prima lo spazio europeo, io penso che questi siano gli elementi che, che volevamo dare volevamo restituire, ho finito, davvero, volevamo restituire la ricchezza anche dell'esperienza napoletana e eh, diciamo, chiudo su due questioni uno perché pensiamo che questa non sia semplicemente una partita elettorale la conosciamo l'onestà dei compagni che ce la propongono sappiamo che il tema non è quello di riempire una lista elettorale perché proprio da Napoli vi porto una testimonianza noi abbiamo probabilmente il miglior sindaco di questo paese, no? Perché diciamo, su delle questioni è stato alleato anche dei movimenti. Ebbene non basta questa roba qua, non perché il sindaco è bravo e non è bravo e non basta neanche il fatto che i movimenti diciamo, siano molto avanzati, c'è bisogno di fare un salto di qualità in avanti, abbiamo bisogno di costruire nuove istituzioni, le vecchie istituzioni ormai sono delegittimate, Se dobbiamo, è giusto ed è utile quello che i compagni stanno proponendo, cioè ragioniamo su questo, come si delegittimano le vecchie istituzioni? Anche attraversandole, come si dà spazio a nuove istituzioni che già esistono sui territori. Questa è la rivoluzione che bisognerebbe portare all'interno del nostro contesto, contesto storico. E diciamo, Chiudo su una cosa, penso che tutti questi temi che fanno parte di questo dibattito debbano essere l'elemento eh, diciamo, di, di, di supporto. Si è parlato tanto di Costituzione, allora io da eh, chi vive a 30 anni di precariato al Sud penso che ci sia bisogno di sicuramente di mettere al centro la Costituzione ma soprattutto di immaginare la possibilità che la nostra generazione possa scrivere la sua Costituzione non semplicemente applicare qualcosa che Diciamo, è stato scritto 40, diciamo, 60 anni fa e che purtroppo è stato massacrato anche da un pezzo diciamo, della sinistra che oggi qualcuno nominava, noi abbiamo bisogno di costruire, la... io spero che la mia generazione, e sogno che la mia generazione possa scrivere la sua Costituzione basata sulla resistenza e sulla felicità e sulla dignità degli esseri umani, delle donne e degli uomini di questo paese, e sognare non è qualcosa di infantile, anzi come dicono gli zapatisti, imparando a sognare si impara anche a diventare grandi, imparando a sognare si impara a lottare, è quello che ci manca in questo momento. Grazie.